Eh, nel 2018 eh, avevamo approvato il piano strategico eh, della Fondazione Bruno Kessler per i prossimi dieci anni. Eh, L'anno scorso ci siamo occupati eh, dei giovani e dell'intelligenza artificiale. Per il 2020 eh, noi ci occuperemo eh, dell'intelligenza artificiale per la salute e per la sanità. Questo è un tema su cui stiamo lavorando eh, da molti anni, quindi abbiamo molto fieno in cascina. Naturalmente nell'anno eh, questa focalizzazione ci eh, aiuterà e aiuterà il nostro territorio ad integrare l'intelligenza artificiale nel sistema eh, della sanità. Eh, come molti di voi certamente sanno, oggi la, il fascicolo elettronico eh, del sanitario è utilizzato da circa 100.000 cittadini. Noi siamo certi che con gli strumenti che verranno messi a disposizione con l'intelligenza artificiale questo numero potrà incrementare in modo rilevante. Un'altra delle attività che eh, saranno prioritarie eh, per FBK nel 2020 è l'analisi dei dati eh, che saranno eh, o che sono generate dal, dall'Internet delle cose. Eh, questo significa che i 50 miliardi di sensori eh, che eh, saranno eh, nel nostro modo di vivere, quindi nelle nostre case, nelle nostre strade, nelle nostre fabbriche, nelle nostre scuole, già nel 2020 eh, genereranno una quantità di dati enorme e FBK è particolarmente impegnata perché questi dati possano essere utilizzati al fine di migliorare la qualità de della vita dei propri cittadini.